L'acquisto di Ultima Farming License è il primo passo da compiere prima di avviare il farming del token Ultima. In questo tutorial ti mostreremo il processo di pagamento della licenza New STT TRC20 tramite il portafoglio Crypto Trust Wallet. Per acquistare l'ultima farming license accedi al pannello di controllo dal sito web Ultima Farm. Scorri la pagina verso il basso. Vedrai le licenze per il farming del token Ultima, disponibili per l'acquisto. Seleziona la licenza che fa al caso tuo e clicca su Acquista. Si aprirà una finestra di selezione del metodo di pagamento. Seleziona Tether, USDT TRC20. Accetta i termini selezionando la casella di controllo e clicca sul pulsante Purchase, Acquista. Si aprirà il sito CoinPayments. Sullo schermo vedrai l'importo in USDT TRC20 e l'indirizzo del portafoglio a cui devi trasferire l'importo specificato. Per comodità, puoi scansionare il codice QR visualizzato sullo schermo e l'indirizzo a cui vuoi effettuare il pagamento verrà automaticamente inserito nell'app del tuo portafoglio. Ora apri l'app del portafoglio Crypto Trust Wallet. Devi avere monete USDT TRC20 e token Tron sul tuo saldo per pagare la commissione. Clicca su Send e seleziona UST-TRC20. Inserisci l'indirizzo del portafoglio a cui desideri effettuare un trasferimento o copia il codice QR in modo che l'indirizzo venga incollato automaticamente. Inserisci l'importo esatto per pagare la licenza e premi Next. Tieni presente che devi avere Tron sul saldo del tuo portafoglio per pagare la commissione di trasferimento. Controlla ancora una volta l'indirizzo e l'importo. Clicca su Confirm per confermare il trasferimento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 nella sezione Chiavi di licenza troverai l'intera cronologia dei tuoi acquisti e potrai attivare la tua licenza Ultima Farming License precedentemente acquistata premendo il pulsante blu Activate. Congratulazioni! Hai acquistato la licenza per il Farming Token Ultima. Il passo successivo è quello di pagare le ultima Farming Units.